Ciao, sono Marco. A spasso col fedele amico a Quattro Zampe in questa mattinata meravigliosa in questo posto, che è qualcosa di fantastico. Voglio trasmetterti durante questi due passi una piccola pillola di formazione off-road molto breve, e veloce: e ti riporto quello che c'è scritto su una maglietta che ho comprato quando partecipai al seminario di formazione con il formatore numero uno al mondo e non lo dico io che numero al mondo, ma è di fatto così, che è Anthony Robbins, un seminario che io consiglio a tutti per cominciare la propria formazione soprattutto è veramente uno step, un passo importante fre frequentare questo seminario che è appunto il Unleash the Power Within, detto anche UPW, detto anche eh, Libera il potere dentro di te, quindi se ti capita l'occasione partecipa. Sulla maglia è recata la scritta Life begins at the end of your comfort zone cioè la vita comincia alla fine della tua zona di comfort la zona di comfort, lo ripeto per l'ennesima volta caso mai non avessi visto i tanti video in cui ne ho parlato è quell'area virtuale che abbiamo intorno a noi è virtuale ovviamente, attenzione in cui ci sono tutte le nostre sicurezze le nostre certezze tutto quello che noi riteniamo vero e quello che c'è al di là un po' ci spaventa Ora, perché credo che sia molto importante questa frase, perché tu stai già vivendo, non è che devi iniziare la vita. Quindi l'andare al di là della tua zona di comfort non è iniziare la vita, ma espanderla ulteriormente. È molto importante questo, perché il compito di ognuno di noi, questo ovviamente è il mio punto di vista, e se vuoi ne parliamo, lo possiamo discutere, il compito di ognuno di noi in questa vita è quello di espandersi puoi farlo attraverso una famiglia e anche e soprattutto attraverso la conoscenza e la conoscenza la ottieni nel momento in cui vai a fare qualcosa di nuovo altrimenti se ti fermi lì non sai che cosa c'è di nuovo, lo saprai se varchi la tua zona di comfort, cioè se vai oltre le tue paure, oltre i tuoi limiti, ecco la zona di comfort è un limite, ma non è che se vai oltre la eh, sgretoli la abbatti no se vai oltre semplicemente la ampli e ampliandola e ampliandola ampliandola cresciamo e otteniamo sempre di più dalla vita quindi la tua vita ricomincia diciamo al di là della tua zona di concorso questo perché anche per conoscere cose in più devi testarne i confini per sapere quali sono i tuoi limiti devi, devi tastarli e comprenderli meglio per riuscire a capirli meglio ovviamente ciao buongiorno detto questo questa piccola di formazione off-road mi auguro che ti torni utile. Eh, io continuo la passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe che ormai siamo addirittura eh, di arrivo verso l'automobile che ci riporta a casa perché la passeggiata è stata già abbastanza lunga e soddisfacente e poi abbiamo altri impegni, altre cose da portare avanti per oggi. A me non resta che salutarti sperando, anzi augurandomi di esserti stato utile come cerco di fare sempre in tutti i miei video di formazione off-road. Un abbraccio. Ciao.